cari amiche ed amici qui a un, ancora una volta il vostro Santen chan ero indeciso se, eh, da più di mezz'ora se fare o non fare un live streaming in youtube ero indeciso perché non mi andava di utilizzare il cellulare e allora accendere il computer e collegare la web camera vecchia del 99 fare un live prepararmi perché non sto ben vestito allora ho detto no oggi eh, sono pigro alle 17.39 eh, non mi va di fare un live in youtube anche perché ultimamente i miei live eh, li hanno visti massimo un centinaio di volte, e nessuno in chat e quindi oggi che è venerdì, e pomeriggio, mi voglio rilassare. Ultimamente ho fatto meno video di quanti ne abbia fatti l'ultimo mese, perché cerco di concentrarmi su temi particolari e eh, invece di esprimermi in libertà sulle cose che mi vengono in mente comunque ho fatto nell'ultimo mese negli ultimi due mesi dei video che si sono visti anche più di mille volte eh, chissà con il tempo si vedranno anche molte di più la mia meta in youtube sarebbe quella di recuperare la monetizzazione perché mi sto avvicinando ai 100 dollari però eh, ciò appena 2600 ore di views l'ultimo anno anzi eh, dal 28, dal 20 febbraio 2018 eh, che mi hanno tolto la monetizzazione eh, ho fatto più views solamente che sono le views del 2018 2600 prima del 20 febbraio 2018 cioè prima del primo gennaio Avevo fatto molte più visualizzazioni adesso cercherò di parlarvi di cose più interessanti perché questo video poi lo condividerò in facebook il, un mio canale secondo canale di youtube dove conservo tutti gli episodi di sprecher che ho dovuto cancellare da sprecher perché hanno ridotto il numero di ore disponibili gratuitamente anche il tempo di registrazione: quindi io una volta registravo dal cellulare mezz'ora, adesso sono 15 minuti, ne, me ne sono rimasti 12. E, e quindi poi lo condividerò. Eh, dicevo in, eh, in YouTube, Facebook e non so se in un altro social media forse utilizzerò la pista audio per condividerlo anche in eh, come instagram allora volevo parlare di alcuni temi di attualità visto che il vantaggio di usare questa applicazione è che si può essere creativi e allo stesso tempo non si ha quella pressione di conseguire wius conseguire like avere commentari eh, dover rispondere ai commentari perché purtroppo a me eh, i miei radio programma nessuno li commenta quindi sprecher dà una, una certa libertà paradossalmente rispetto a youtube perché tanto non ti viene nulla invece una volta che inizi a guadagnare almeno 150 dollari in youtube c'hai la speranza che dici vabbè Adesso diventano youtuber, ma sul serio, e invece poi vedi che ti tolgono visualizzazioni dai video, eh, ti tolgono i like, eh, ti tolgono i commenti, perché la loro idea è sempre stata che se ti hanno visto da molti canali che per un qualche motivo eh, li hanno clausurati, li hanno censurati, li hanno sospesi, perché hanno infranto le regole di youtube o perché erano dei profili fake allora loro dicono sì eh, il tuo video l'hanno visto centomila volte d'accordo però togliamo le visualizzazioni che hanno prodotto certi canali perché i proprietari li hanno chiuso perché hanno infranto per tre volte le regole di youtube e gli hanno Sospeso, li hanno censurati, li hanno chiusi. <coughs> Questo per me è ingiusto perché intanto loro col video hanno monetizzato 100.000 views e poi a te te ne riconoscono 90.000 perché c'è stata un'epurazione di canali, di like. E io so che se raggiungi il milione di iscritti, per esempio, ti devono dare mille dollari o una cosa del genere. Però so anche eh, di persone che stavano per raggiungere i milioni di iscritti e gliene hanno tolti una buona parte perché dicevano che erano canali duplicati taroccati e non è giusto una volta che ti hanno riconosciuto 100.000 views in un video una volta che hai raggiunto un milione di visualizzazioni del canale una volta che hai raggiunto un milione di iscritti poi anche e se tutto quello secondo loro diminuisce ti devono dare il premio quel, quel quadretto con il simbolo di youtube ti devono dare i soldi non possono fare gli ignorri e dire eh, perché d'altra parte eh, a volte neanche considerano tutte le visualizzazioni prodotte da persone che non sono iscritte eh, in youtube per esempio so di alcuni casi in nord america dove ci sono dei cyber dei luoghi con computer pubblici più di 5.000 10.000 computers in un cyber se tutti guardassero lo stesso video paradossalmente in 10.000 computers perché è un video virale ebbene youtube riconosce poche visualizzazioni perché l'ip sarebbe lo stesso per tutte le macchine per tutti i computer capito e quindi per me questo è un qualche cosa qualche cosa veramente brutto che comunque eh, grazie di, di seguirmi e eh, adesso passiamo a un altro argomento care amiche ed amici eh... per il momento la chat è vuota non so in quanti mi seguite dal vivo ma volevo parlare adesso nella seconda metà del video del, del programma voglio dire eh, volevo dire qua mi dice suggerimento collega le cuffie per poter ascoltare mentre il microfono è acceso o spegni il microfono e non so che significa speriamo che registri ma volevo parlare delle elezioni all'italiana delle elezioni italiane che sono venute all'italiana e quindi ehm, come dire speriamo che questa parte del programma si registri perché mi è apparsa una scritta Microfono on suggerimento collega le cuffie per ascoltare mentre il microfono è acceso o spegni il microfono, non so, forse si riferiva agli effetti speciali. E... Allora mi chiedo. Le lezioni eh, all'italiano sono state queste lezioni perché ancora non sono riusciti a capire ha vinto e chi ha perso non si sa è un mistero è un mistero sapere chi ha vinto e chi ha perso ci sono passati ma vi rendete conto che è passato non so se uno o due mesi adesso sta passando quasi due mesi da quando ci sono state le elezioni e ancora ancora non abbiamo un governo vabbè per quello che serve avere un governo in italia lo so eh, voi siete cinici però se pensate così e eh, io sono un po scettico ma voi siete cinici mi dispiace comunque è anche vero che eh, non è che la cosa si limita a per quello che serve avere un nuovo governo possiamo anche andare avanti con questa incertezza perché molte decisioni non si prendono e poi si, ci si avvita di nuovo nel nello stesso circolo vizioso cioè eh, si farà un governo tecnico con vecchi politici, perché anche questi nuovi si sono rivelati vecchi, per fare una nuova legge elettorale, come è successo nel passato. Il governo tecnico eh, di Monti, eh, non so se, se eh, doveva essere di due anni, è stato allungato, ma poi eh, è arrivato anche, mi sembra, Letta che non l'ha votato nessuno, si sono succeduti in tanti in, Bertin, in eh, Bersani, poi è venuto Renzi, tutti a lamentarsi nessuno l'ha votato e alla fine nessun governo tecnico o no che si fosse chiamato o messo da loro ha discusso veramente la legge elettorale ma ha fatto un altro pasticcio elettorale col qua, dal quale sono uscite eh, queste votazioni, il risultato di queste elezioni quindi voglio dire a che è servito eh, fare questi governi tecnici se le leggi elettorali che hanno fatto hanno fatto uscire dalle elezioni politiche questo nuovo risultato che francamente era atteso allora per dirla in breve a voi che mi state seguendo dal vivo eh, che magari avrete altro da fare ci stanno continuando a governare i politici uscenti perché non si sa chi deve entrare a montecitorio nel parlamento deputati senatori parlamentari sottosegretari si deve rimpastare tutto allora ci sono queste trattative fra il colle e il quirinale e le istituzioni e i palazzi di potere la chiesa i massoni eccetera eccetera però eh, piazza ba piazzale barberini eh, però ancora ci governano i vecchi politici perché se non c'è un governo entrante non si può rimanere in anarchia allora ci sono ancora i vecchi parlamentari e i vecchi senatori in che insieme ai nuovi stanno tentando di rimpastare tutto e ci sono delle negoziazioni, è un mercato delle vacche questo, perché si va all'ingrosso, cioè eh, veramente il governo che uscirà, uscirà aleatoriamente eh, da accordi presi tra le parti politiche, nonostante noi abbiamo espresso fermamente la nostra de decisione attraverso il voto e il voto della gente sembra che non serva a niente, come sempre, come con i referendum che non raggiungono il quorum, perché sempre meno italiani votano purtroppo, ma sempre più italiani si stanno rendendo conto che comunque anche votando eh, votare non serve a niente. Perché certo se un partito avesse avuto la maggioranza assoluta, cioè il 50% dei voti più uno, eh, come è successo varie volte nel passato. Magari eh, si sarebbe potuto uh, avere un governo finalmente. Però nel passato è successo che nessun partito raggiungeva in realtà la maggioranza assoluta. Allora che si sono inventati? Perché questo è successo anche prima e durante il Pentapartito, che è stato creato proprio per aggirare la mancanza di una maggioranza che permettesse governare. Eh, Nell'Italia del post-Tancentopoli si è voluto fare... Un bipolarismo politico però non sono potuti eh, non si sono potuti creare due partiti forti allora si sono creati due poli uno di centrodestra e uno di centrosinistra ogni volta che vinceva un polo di centrodestra o di centrosinistra poi cadeva perché gli toglievano la fiducia gli alleati interni più che i nemici esterni come è successo a prodi e a berlusconi che si sono alternati per quasi vent'anni. E con eh, ogni tanto periodi di governi tecnici. Eh, quindi qui vi lascio, questi sono stati i temi del giorno, commentatemi lì per farmi sapere se volete che io ne continui a parlare qui su sprecher. e se potete condividete questa trasmissione e guardatemi in YouTube, io sono Saint mi aiuterete molto, sono disoccupato, ciao!